Nella strada ci si può scoprire oltre ogni vetrina riflessi in quella famiglia allargata dove tante razze, atmosfere, colori si confondono insieme per riconoscersi il sole, il lume più bello l'universo, il soffitto a suo sostegno mentre intorno le mura non esistono, se non quelle di un orizzonte infinito. Quando velata notte oscura il cielo, la luna illumina come un faro e le tante stelle sono muse per i nostri sogni. Intanto la gravità ci ricorda quanto siamo legati alla terra. Un grande contenitore volendo è la stessa, con il mare, che è la piscina più bella i suoi fiori, i vulcani le aurore boreali sottolineano la sua naturale bellezza la pioggia nei giorni sereni con gli arcobaleni firmano l'armonia dell'universo i fiumi sono come scivoli per giocare e i deserti ci aiutano a meditare ogni giorno in divenire si ripete il miracolo dell'alba, pronta ad aspettarci come un sigillo d'amore e fedeltà. In questa casa universale non servono le chiavi, non va chiusa quando essi, ma in sé lei tape alla possibilità d'amarsi.